Che cos'è l'irrettimento? Un modo per comprendere questo termine è con un esempio, con il mio esempio. Eh, nella mia storia mio padre è morto che avevo due anni e mezzo. E quindi biologicamente eh, cosa è successo? Essendo io eh, il primogenito, poi eh, mio fratello è arrivato dopo due anni e mezzo, quindi ho fatto appena in tempo a sentire la presenza di mio padre, che cosa ho fatto io? Eh, inconsciamente ho preso il suo posto e quindi sono diventato marito di mia madre, sono diventato padre di mio fratello ma in tutto questo il mio posto eh, non c'era, cioè occupavo il posto di un altro e questo poi mi ha portato a una crisi profonda di identità fondamentalmente, quindi nel lavoro delle costellazioni familiari io posso andare a incontrare eh, l'uomo, la donna di cui ho preso il posto, parlare, dialogare e soprattutto restituirgli il carico che mi sono preso sulle spalle.